Siamo qui nel Parco Naturale degli Astroni, una riserva che a noi del CRAS CRIUV, del Polo Didattico Integrato della Regione Campania, rappresenta ormai una casa comune, infatti noi partecipiamo anche a un programma di realizzazione all'interno di questa oasi di boliere che serviranno per la riabilitazione della fauna selvatica che dopo le opportune cure che sono prestate presso l'ospedale veterinaria e dal CRAS della Federico II, potranno poi riavere la possibilità di essere reimmesse in natura. Noi oggi libereremo vari esemplari di fauna mammifera e volatile, io sono il direttore tecnico del club che si interessa di tutta la parte infettivista e epidemiologica che questi animali possono rappresentare per l'ambiente e soprattutto per eventuali zoonosi che queste possono trasmettere. Il CRAS Napoli ha curato negli ultimi sette anni circa 12.000 esemplari, reimmettendone in natura quasi il 50%. Questo è un risultato straordinario. Io ringrazio tantissimo eh, l'OASI, gestita splendidamente dal WWF Italia e il direttore, il dottor Fabrizio Canonico, che per noi è diventato un partner stabile e ormai irrinunciabile. Contribuiamo per quello che possiamo al riequilibrio ambientale attraverso quello che verrà fatto oggi dai rispetti veterinari e biologi che operano presso il Crasse Nato.